L'Ind Sai Loan è una sexy co-girl per l'Officiel Spagna. Era passato ormai troppo tempo dalla sua ultima copertina, e l'Ind Sai Loan ha provato che, dopo due anni di assenza dai fashion magazzine, ci era mancata davvero. Con la copertina dell'Officiel Spagna di ottobre, l'Ind ha sbaragliato la concorrenza con uno scatto ma che offre. Avete capito bene, quasi, completamente struccata. Su una visita di moda. Lind Zailohan, meraviglia senza trucco. Ci vuole coraggio a posare per la copertina di una celebre rivista di moda senza trucco e senza inganno, sfoggiando solo il proprio viso e un aspetto in piena salute da invidia allo stato puro. Nella copertina, Lindsay Lohan è una covgirl che veste prada e calamita la sua attenzione con lo sguardo macheo Free che la rende, se possibile, ancora più bella. Qual è il suo segreto? Le malelingue penseranno a Photoshop, ma a quanto pare Lindsay si tiene giovane dopo un'adolescenza d'eccessi con una dieta sana e una fitta agenda di impegni lavorativi che la rendono felice più che mai. All'età di 31 anni, infatti, Lindsailohan ha aperto una discoteca in Grecia e non vede l'ora di discuterne con l'officiel, che le dedica la sua intervista. Aprire il mio club è stata davvero la cosa più incredibile che io abbia mai fatto. È sempre stato un mio sogno, e finalmente ho potuto creare uno spazio dove le persone possono sentirsi al sicuro. E non è finita qua, ora che ci ha preso gusto, l'Indsaie vuole espandersi e sogna la conquista del mondo, al momento stiamo pensando di aprirne altri due, uno a Dubai e uno a New York innanzitutto. Il Loan Night Club sta per riaprire i battenti per la stagione invernale dopo la regolare chiusura estiva. Loan, una linea d'abbigliamento tutta per l'Indsaie. E tra i mille impegni quotidiani di Sai Loan ci sono anche nuovi piani di business per diventare un punto di riferimento per le più giovani. La sua idea più recente si chiama Loan, e potrebbe presto tramutarsi in realtà trasformandosi in una linea dabbigliamento firmata dall'attrice socialite. La notizia non giunge come una novità, visto che Lindsay aveva già pubblicato un piccolo teaser, a marzo, sul suo profilo Instagram. In un oceano super competitivo di brand firmati dalle star, l'Indsai punta ad una specifica nicchia di mercato di cui divenire regina indiscussa. Che cosa ci si aspetta dall'ex festaiola convertita Lindsay Loan?. Di sicuro, non quello che bolle davvero in pentola. Infatti, l'attrice starebbe progettando una linea di abbigliamento modesto pensata apposta per le donne dei paesi islamici. A quanto pare, infatti, l'attrice si trova vicina ora più che mai all'Islam, e la sua scelta religiosa è traslata nei suoi abiti sempre più bontoni, facendoci un po' caso, parecchio meno scollati del solito. Di fatto, Lilo non si è mai davvero convertita, ma è risaputo che la religione gioca un ruolo fondamentale nella sua vita quotidiana.